Sono gli ultimi giorni della liquidazione reale, mancano ancora all'appello i seguenti cittadini Vicenza, Pasquale, Nicolo, Totoro, Peppino, Carmela, Raffaele, Anna Maria, Ciruzza, Serafina, Carolina, Filumena! Liquidazione reale! Fino all'80% di sconto sui grandi marchi Affari irripetibili da Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, aperti la domenica